Ehi hey, ciao oggi siamo su un nuovo server che è questo qui come al solito vi invito a lasciare tantissimi like da avere un numero esorbitante mettete like non vi costa nulla mettetelo e basta commentate anche magari ditemi che video vorreste vedere così io li faccio voi siete contenti mi guardate sono contento anch'io. Oh dai come intro penso possa andare bene Godetevi questo video che è parecchio bello Quanto sono bello Eccoci qua siamo in partita Direi di incominciare subito mettendo l'handstone Così Voilà Perfetto E adesso ci colleghiamo all'isola dei diamanti Così abbiamo già qualche potenziamento Anche il bianco sta bardando con, uh, con l'handstone Il rosso attacca il grigio Quindi io posso andare tranquillo a prendere i miei diamanti Sarebbe carino riuscire a fare subito sharpness, no non è vero, non facciamo niente, scherzavo, va bene così. Dai riproviamo, ci facciamo meno blocchi così se dovessi cadere di nuovo non perdo troppa roba. Ok ci siamo, vediamo quanti diamanti riusciamo a prendere, due, tre. Con tre diamanti non possiamo fare sharpness, quindi io direi di appoggiarli nella cesta e di aspettare che esca un altro diamante. Intanto però mi faccio l'armatura di ferro. Qua manca sempre qualcosa, ci mettiamo l'ascia, ok così. Facciamo forbici piccone e ascia e la spada di ferro, cioè di pietra. Così se qualcuno ci attacca possiamo difenderci un po' meglio. Andiamo a prendere il quarto diamante e poi proviamo ad attaccare qualcuno. Ma siamo solo in quattro. Ah, eh, solo quattro. Perché solo quattro? Ok, il bianco si sta collegando. Non sembra molto forte, però boh, vediamo. Eh, mi sa che lo uccido così. Mi dispiace. Dai, però il letto l'ha bardato anche abbastanza bene, dai. Ma non funziona. Oh, ok. Ma che no? Perché? Dai, gli rompo il letto perché sta arrivando quello lì. E non voglio assolutamente che mi rompa il letto. Non ho fatto le mele d'oro. Quindi affrontiamo questo. Lo sconfiggiamo. Come ha fatto a uccidermi? Tralasciando il fatto che le hit sono estremamente discutibili. Non mi piacciono. Qua vuole rompermi il letto. E oh, la TNT addirittura. Vai via. Ma perdo un sacco di vita. Ma com'è possibile? E ce l'ho Sharpness? No, allora su questo server le hit non mi piacciono. Questo server qualche problemino ce l'ha, eh. Prima sono entrato in una partita e mi ha fatto uscire perché la lobby era piena. Non puoi sceglierla la mappa. Ti, ti butta in automatico in quella più piena. Cosa che secondo me... Non è proprio il massimo Ma cosa fai con la fireball E questo islamsk Che non è tanto forte Però con questi hit Non riesce a combattere al meglio No sta tornando Eh dobbiamo fare attenzione a questo Vediamo cosa fa Non ho fatto i blocchi Non ho fatto in tempo Che un hit e gliel'ho tirata Ok è morto Perfetto Mi vado a potenziare quale cose Mi prendo anche la sua handstone Piccone diamante Non volevo farlo Ma va bene così ne prendo un pochino, non tutte, perché sennò perdo troppo tempo e l'azzurro sicuramente sta per tornare. Ecco, infatti, mi vorrei fare a tutti i costi la spada più forte, perché sennò questo qua col cavolo che... Ma proprio così devi fare tu. No, non faccio in tempo a fare niente. Pensavo di avere più risorse, invece non ho niente. Ok, Landstone ce l'ho, la posso mettere al volo. Non, non usarle, no, No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Eh, ero troppo concentrato sul letto che sulla mia vita. Dobbiamo ucciderlo molto velocemente. Non l'ha rotto il letto? Non l'ha rotto in teoria. Non lo so, non capisco, non l'ha rotto. Sono estremamente disagiato. No, che non l'ha rotto! Che fortuna! Forse perché non aveva il piccone. Ah, adesso metto sei strati di, di sta roba. Però devo prendere anche i diamanti perché, se no. Ma è già qui? Ma questo qua non ha nient'altro da fare che attaccare il grande Tara. Ok, un'Italia gliel'ho tirata, io ne devo tirare un'altra ed è morto. Dai, vieni giù. Non giocare così. Che fastidio. Ok, sto bene. Ma perché devo cadere io? Quanto lo odio questo giocatore qua. Speriamo non rompa il letto. Dai, non rompere. Arrivo prima, arrivo prima. Ok, non l'ha rotto, non l'ha rotto. Non può averlo rotto. Perfetto. Devo essere veloce, devo essere veloce. Devo farmi prot 2, se no questo qua mi continua a uccidere. La cosa non mi piace. Questo qua fa molti ponti, vedo. Dai, ma vieni giù. Devo tornare in base. Ok, si è lanciato. Ok, si è ucciso da solo, non voleva darmi la kill a quanto pare. Intanto, forse riesco a fare anche protezione 3, che ci farebbe. No, non è vero, soltanto 4 diamanti, pensavo di averne molti di più. Dunque, allora proviamo ad attaccare anche noi. Però devo capire dov'è la sua isola. Il rosso, c'è anche il rosso? Oh, santo cielo, non l'avevo proprio visto. Speriamo non se la prenda con noi. Non vuoi tirare una perla o qualcosa di strano, vero? Ho una fireball in mano. Ah, è, è quella lì la sua base, però non posso andarmene via adesso, se no questo qua ne approfitta e devo anche andare a mangiare il mio riso. Allora, aspetto 20 secondi così prendo un altro diamante e faccio prot 3. Siccome l'azzurro è andato in pausa, teniamo sotto controllo anche il rosso. Non è vero, sta già tornando. Quello lì, mamma mia, quanto l'odio. Nascondi i diamanti qua dietro perché non voglio perderli. Ah, ok, affronta il rosso che muore, perfetto. Posso fare la mia prot 3. Spero solo che il rosso non mi lanci Fireball o altre cavolate perché... Mi arrabbierai molto. Ancora un diamante mi serve. Marscarpio. Allora mi faccio una mela d'oro e altri blocchi. E provo ad andare ad attaccare l'azzurro. Perché è quello che mi sta più antipatico. Tra tutti quanti l'azzurro è quello che odio di più. È il mio nemico. Non solo dove sia l'azzurro perché qua non c'è letteralmente nessuno. Però non sa bardare il letto perché questa qua non si può chiamare bardatura. Forse è andato al centro a prendere gli smeraldi. Perché nella mia base non è. Però noi per sicurezza possiamo mettere anche una bella trappola. O forse sta attaccando il rosso Però noi per sicurezza mettiamo una trappola Perché magari arriva qualcuno invisibile Prot mi faccio giusto un haste Così giusto per E un'altra mela E mettiamo tutto nella chest Eccolo qui l'azzurro la, Vediamo cosa fa Vuole lanciare una fireball Mi sa ma non ce l'ha fatta Non so bene cosa sia successo Ma l'ho sconfitto Ma il rosso ce l'ha il letto non, non riesco a capire Questa scoreboard è strana A parte che non so neanche dov'è ma santo cielo, ma si può cadere così? Rifacciamoci 2000 d'oro perché se andiamo a combattere così... Ok, vedo il rosso, cioè vedo le particelle. Diamanti per ora non mi servono, anche perché non ho pochi. Ha fatto l'armatore di diamante spero non abbia pozioni e robe varie. Proviamo a combattere. Ok, non, non è molto forte in PvP. Vediamo cosa fa. Beh, bene, bravo. Fanno tutti sto fireball jump, non capiscono. Non lo sanno che possono giocare anche senza fare ste robe. Quattro diamanti. Ok, potrebbero essere utili. Però io li lascio qua. Non, non ho voglia di perdere tempo. Perché il mio riso mi sta aspettando. Anche questo qua, bardare il letto proprio. Cioè, è una scelta molto azzardata. A Fine partita, avere il letto così sbardato. Ma cosa sta facendo? Ok, gli rompo il letto. Metto sta roba qui, così evitiamo che scappi. Boh, tecnicamente dovremmo aver vinto. Perfetto, abbiamo vinto. Bene, è stato un po' difficile perché Elite sono quello che sono. Per fortuna il rosso non era molto forte. Come vedete c'è un bug sulla scoreboard, non c'è l'anno. Cioè, 2004 cosa? Che anno è? In che anno siamo? Nel futuro? Nel passato? Non lo sapremo mai. Ditemi anche voi cosa ne pensate di questo server, se vi piace oppure no. Magari questo server, per chi appena iniziato a giocare, potrebbe essere l'ideale, siccome Elite... Non sono sto granché Mentre se siete già un po' più fortini Giocare qua secondo me non è il massimo Qui non si vince perché si è forti in pipi, si vince perché si è messi meglio degli altri, in poche parole, perché lì non puoi le combo, insomma. Però vabbè, il server è questo, ci dobbiamo accontentare, magari le altre modalità sono fatte molto molto meglio, questo non lo sappiamo, dovremmo provarle. Dunque facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, cioè mettere l'andstone e poi collegarci al centro, che la bardatura per ora va bene così. Non c'è rosa, la cosa mi fa piacere così abbiamo più risorse. Cioè, siccome siamo belli tranquilli, possiamo passare anche per il centro. Due diamanti che lascio qui per il momento e vado a raccogliere le risorse qui. E poi mi collego al centro e prendo qualche smeraldo. Perché l'armatura in diamante, qua secondo me, è molto utile. Per lo stesso discorso di prima, perché lì non sono un granché. Sai cosa? Ci vado subito al centro. Mi equipaggio giusto un filo meglio e mi recco immediatamente al centro. In teoria dovrebbero già essere esponati gli smeraldi. Poi al mio ritorno ci sarà il quarto diamante così posso fare anche sharpness. Mi sembra un piano ben architettato. Infatti sul test della personalità è uscito che io sono un architetto. Uno smeraldo, dove sono gli altri? Ok sono qua. Mi sa che riusciamo ad averne soltanto quattro. No non è vero ok. Ecco già il quarto. Poi devo prendere ancora quello là sotto. Cinque. Ci buttiamo, anche se prendiamo un po' di danno alla caduta non importa e 7 smeraldi, perfetto. Abbiamo già l'armatura di diamante con sharpness. Ci facciamo questi potenziamenti e poi attacchiamo subito perché sennò perdiamo il vantaggio. Forse riesco a fare anche una prot, no, 5 diamanti, no, vabbè, ci accontentiamo così. Cerchiamo di essere veloci perché dobbiamo mantenere questo vantaggio, anche se siamo soltanto in 3. Vabbè, sarà una partita abbastanza veloce. Dunque, Armatura in diamante ce l'abbiamo e ci facciamo anche sharpness ovviamente. Spalda di ferro, delle mele, posso fare una fireball, di, no, di solito non le uso, però siccome abbiamo un po' di risorse, abbiamo farmato bene, possiamo permetterci di buttare via qualche risorsa in più. Dunque direi di approfittarne subito e attaccare il, il rosso, sì ok attacchiamo il rosso perché è più vicino a noi, lui sicuramente non è equipaggiato come noi, quindi noi siamo sicuramente in vantaggio. Ok, perfetto. Si è dimenticato di premere barra spazzatrice. Il letto come l'ha bardato? Quattro diamanti non li ha presi. Vabbè, li appoggio qua, poi li prendo dopo. Non ha neanche bardato il letto, tra l'altro. Perché non bardano il letto? Cioè, poi, poi sì che vinco. È tutto così facile. Facciamo il fireball jump. Che non funziona. Perché non mi ha tirato la fireball? O sono io rimbambito e non ho premuto il tasto. Ma a me sembra averlo premuto comunque Dai abbiamo perso un'occasione d'oro Sono proprio scarso L'importante è che non vede i diamanti perché non voglio che se li prenda Ma in ogni caso siamo comunque in vantaggio noi Ok non li ha presi non penso li abbia presi Ma perché piazzi i blocchi? Ok si sì, li ha presi però me li ha portati indietro va bene Li usiamo facciamo un potenziamento facciamo prot 2 Ok 8 diamanti perfetto quella morte potevo benissimo risparmiarmela, ma va bene. Ok, prot 2 ce l'abbiamo. Faccio anche un haste giusto così. E mi faccio un'altra Fireball, perché voglio capire perché non mi è venuto poco fa. O okay, che ho sbagliato seriamente qualcosa io, ma non so cosa io possa aver sbagliato. Devo premere un tasto e saltare. Cioè, non è una cosa così complessa. Vediamo cosa si inventa questo giro. Proviamo, proviamo a farla adesso. Ma che schifo è? Ma, no, non funziona il fireball jump a quanto pare. Non funziona, boh basta, è inutile continuare a morire con me degli stupidi. Non funziona, boh basta. Ci sono voluti due morti per capire che il fireball jump non funziona. Ora ci riprovo a farlo qua nel, nell'isola. Vediamo... No infatti non funziona Vabbè non importa Non, non è essenziale fare questo, questo fireball jump Però sono già morto due volte Ma si può Ho fatto solo una kill <ride> Una kill e due morti Meno male che non siamo giocatori competitivi Perché sennò. Ma il rosso dove è finito? Che sei nella base del grigio? No? Dov'è? Nella mia base non può essere Anche il giallo si sta farmando Attenzione È morto È morto il rosso Perfetto Sette diamanti Ne aspetto un altro. Perché tanto questo qua è messo anche bene Spero solo che non mi attacchi questo video lo chiamerò non fate il fireball jump su questo server. Però siccome sono ottuso, voglio provare a farlo un'altra volta. Non lo faccio vicino al letto perché potrebbe sbardarlo. Ok, vediamo. No, non funziona proprio. Sarebbe stato carino scoprirlo prima, però non importa. Ma questo qua dov'è? Non voglio spaccargli il letto così velocemente. Tutto questo tempo poteva benissimo farsi anche l'ossidiana. Io il letto ce l'ho ancora? No, non è vero, lo sto per perdere. Eh, ecco qua, a quanto pare era al centro. Si è fatto l'invisibilità Non ci credo Facciamo così allora Porco Giuda Non lo vedo Ok è qua Posto Abbiamo vinto Oh ci sono io qua allora, le statistiche fanno davvero schifo, cioè ho fatto 8 uccisioni e 6 morti, vabbè, vabbè, non importa, non importa, siamo a livello 2, wow, siamo fortissimi, come vi dicevo prima ci sono altre modalità, ci sono anche le Skywars, potremmo provare a farle in un prossimo video, però per oggi vi saluto, voi fate i bravi e noi ci vediamo in un altro video, bello!